Nipote mio, che è appena assistito alla fine della cavalleria. Dio vi giudicherà! Guarda quelle veste! Cavaliere Puglielmo di Locarè! Re Filippo! Sia valedetta! La vostra razza per redditi generazioni! Hai perso tutti i processi contro di me per rubarvi l'eredità avete venduto le vostre figlie ai figli del re e ceduto la borgogna per l'attuato ecco i chdepi del Vaticano e del potere temporale altro che cose spirituali bruciavano eh, i banchieri per prendergli i soldi e li accostavano di eresia naturalmente perché non non c'era mancavamo si con il soccano in fondo della storia l'esercita è di un'esercita nel soggetto i vostri insatelli sono tornuti come un branco di cecchia parlato al in beh è triste però oggi le cose sono cambiate no? o no? si potrebbe pensare che siate mostrato da un desiderio Vi lascio, questo è stato un altro mio commentario al telegiornale. Quello che la sorte delle adulte. Mi raccomando, vedete il mio canale di YouTube anche ciao. e a te.